Ciao a tutti ragazzi, come va? Brevissimo video. Oggi andremo a vedere e a parlare un po' dei dischi da smeriglio da taglio eh, per le smerigliatrici angolari. Io direi di partire prima dai dischi standard, che sono questi qui. Come vedete ne ho una bella scorta perché questi finiscono subito. Questi per esempio sono dischi molto sottili, sono da 1,2 mentre questi sono da 1,6 tutti quanti non mi fate ingannare dal colore alla fine hanno lo stesso scopo lo stesso obiettivo eh, sono solo di colore differente l'unica cosa che cambia è lo spessore questi sono da 1,2 questi da 1 da 1,6 questi sono praticamente vicini a un millimetro questi sono più vicini a quasi 2 mm, arrotondati per eccesso qui e per difetto di qua, questo è 1,2, 1,6 mettiamoli da parte, questi sono dischi da pesme diatrice da 2,30 eh, scusatemi da 125, mi sono confuso passiamo a quelli da 115, eccoli qua tutti della stessa misura, più o meno no, sono tutti della stessa misura, scusatemi sono tutti quanti da un millimetro sono dischi altamente fragili questi da un millimetro sono di diverse marche alla fine sono entrambi questi per acciaio e questi per metallo ma alla fine hanno lo stesso scopo eh, ragazzi io vi dico solamente che eh, praticamente questi da un millimetro sono molto molto molto fragili rispetto a questi da 1,2 è vero hanno una superficie più ampia quindi aumenta il diametro come possiamo notare anche per le smerigliatrici angolari da 230 questi sono due dischi ovviamente non è uno solo un disco il più sottile che possiamo trovare in commercio è praticamente da uh, se riesco a trovare misure eccoli qui da 3 mm mentre praticamente sono tre dischi di questi qua ecco qui lo stesso spessore diciamo più o meno questi sono dischi da 230 per metallo possiamo metterli da parte c'è anche quelli per il muro ma eh, già sta montato sulla smerigliatrice angolare eh, di cui vi lascio il link qui in alto per guardare i video delle varie smerigliatrici per I vari tipi di smeriglieti ci sono per capire, poi passiamo praticamente già che ci siamo ai, ehm, a quelli là per il muro. Partiamo da questo qui che è veramente minuscolo, non so che che misura sia, però di sicuro non è un 110 115 mm. Probabilmente sarà qualcosa in meno. Questi sono da 125 se non Se non erro male, vediamo un attimo le misure. Vediamo che intanto questo è da 1,2 mm e sono di misura, non lo dice, vabbè, dovrebbe essere da 125, molto semplicemente andiamo a misurarli così. Prendiamo un disco da 115, questo non è da 115, è qualcosa in meno, poi andremo a misurarlo e a vederlo, forse. Questo è da 125, sì, probabilmente questo è solamente da 110 o da 100 nulla di che ok allora abbiamo vari tipi di dischi questo qui è anche forato per aumentare la dissipazione credo mentre quest'altro è la stessa, identica cosa, la stessa identica cosa di questo ma non è forato e invece c'è quest'altro che è forato e tagliato è la stessa identica cosa di questo questo si può usare anche per i mattoni in genere anche questo si usa per i mattoni e si usa anche per le piastrelle, mentre questo qui si usa solo per le piastrelle. Bene, ragazzi, andiamo avanti. Passiamo ai dischi da eh, smeriglio. Direi questi mettiamoli sempre da parte: prima o poi mi si romperanno tutti. Dischi da smeriglio. Questo è l'unico disco che ho è da 125-115 di eh, diametro. Eh, ha praticamente una superficie da 4,5 uh, questo non è da usare praticamente da, uh, per il taglio è consigliato per lo smeriglio e uh, non è consigliato quest'altro disco da smeriglio perché perché questo innanzitutto quando noi andiamo a smerigliare con questa parte qui o quest'altra indifferente inizierà a uscire fuori tutta, eh, un, tutta la rete che c'è all'interno dopo che uscirà tutta la rete all'interno potrebbe spaccarsi una volta che si è spaccato questo questo si spacca, si spacca in due pure se fate un taglio leggermente più storto questo non è molto flessibile e se fate un taglio molto storto o anche leggermente di poco questo si spacca una volta che si spacca rischiate di farvi veramente veramente veramente male quindi questi sono dischi da smeriglio che, uh, con cui potete levigare infatti ne ho già uno usato ma non so minimamente dove possa essere credo che sia montato su qualche smerigliatrice probabilmente eh, questo serve per levicare praticamente quando fate una saldatura e non usare questi altri dischi da una cosa passiamo all'altra e passiamo a questi dischi qui questi sono dischi sempre da sbrasatura dischi adatti per uh, sbrasare e, uh, servono praticamente per rifinire questi si usano in genere per rifinire perché se voi andate ad assottigliare una saldatura fatta male con questi dischi vi assicuro che il disco è finito lo comprate lo buttate via poi ne consumerete a migliaia io questo qui ancora devo usarlo è ancora nuovo ne ho, ho ancora quell'altro che è vecchio che ce l'ho da due tre anni questi dischi sono infiniti, li pagate 2-3 euro, prendeteli di buona qualità mi raccomando, pagate 2-3 euro, alla fine non finiscono mai, sono dischi infiniti. Passiamo avanti, possiamo mettere questo da parte e anche questi qui da parte, mettiamoli qua. Passiamo sempre ai dischi da sbrasatura, ci sono anche i piattelli. Questo va tolto a questa vite e va inserita all'interno del nostro flessibile oppure in alternativa può essere usato vicino al nostro trapano. Questa per essere montata il disco nuovo va semplicemente svitato, tolta la vite, cambiato il piattello. Molto semplicemente. Questo possiamo anche metterlo da parte. E passiamo ai dischi da taglio per il legno. dischi da taglio per il legno ne ho solo questi due, in realtà ne avevo anche altri. Allora ragazzi, stavo dicendo che praticamente di questi dischi... Ne esistono anche altri tipo quelli là per le seghe circolari, però non ve li consiglio perché uno sono più pericolosi di questi, questi non è che non siano pericolosi, eh, sono più pericolosi di questi, hanno una rifinitura che è praticamente pessima e a meno che non a tagliare un pezzo grossolanamente. Vi consiglio di comprarlo. Io purtroppo quei dischi ne comprai uno, ma dopo un po' si è fatto, lo paga 15 euro. Questi neanche costano tanto, costano 4,50 euro, 5 da ferramenta. Sono dischi praticamente ottimi e ve li consiglio davvero. Ragazzi, io direi che con questo video ho concluso. Vi ho spiegato a grosso modo un pochino eh, tutti questi dischi. Se volete una prova di questi dischi me lo scrivete nei commenti. Eh, vi farò una prova di tutti questi dischi, eh, di questi quindi di questi, che ci sono anche gli altri sotto, sono qua infatti, di questi qua, che sono sicuro di questi vorrete una prova, di questi altri, e di questi qua, e di quelli anche, e di quelli anche, comunque raga io vi consiglio questi dischi qui, su questi non risparmiate, su questi non risparmiate assolutamente, questi sono gli ultimi dischi su cui dovete risparmiare, risparmiate una volta su questo disco, mi si è spaccato. Un disco di questo mi si è spaccato, non io la smerigliatrice eh, storta, era dritta, andavo anche bene, andavo dritto con la smerigliatrice angolare. Mi si è spaccato sotto il disco. Questo significa che il disco era di una qualità pessima. Anche questi vi consiglio di comprarli di buona fattura, questi per il momento che li sto provando della dell'Apaxide ne ho già consumati uno o due sono di ottima fattura non mi si sono ancora spaccati in mano mentre questi qua uno mi si è spaccato in mano ma purtroppo è stato un errore mio perché ho messo male la smerigliatrice angolare l'ho messa leggermente storta cercavo di andare da una parte dove non arrivavo e facevo un po' di leva probabilmente facendo un po' di leva si è fatta una parte di questa e boom si è spezzato il disco nulla ragazzi io vi saluto vi auguro di eh, tornare sul mio canale di iscrivervi eh, attivate la campanellina se vi iscrivete così vi arriverà la notifica ogni volta che eh, metterò un mio nuovo video vi lascerò in descrizione in basso eh, dei link per acquistare questi dischi ho intenzione anche di aprire un gruppo telegram dove posso condividere eh, i miei acquisti e dove posso condividere tutto quello che vedete davanti, ditemi voi se uh, siete interessati a questo tipo di cose, se siete interessati io farò un video a riguardo, anzi farò un gruppo a riguardo, scusatemi. Ragazzi io vi saluto, iscrivetevi al canale mi raccomando, un like gratis e nulla ragazzi, restate sani, ciao ciao.